Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui sul nostro sito di basimusicali.blogspot.com dove all'interno abbiamo aggiunto una pagina riguardante Amazon. Cosa vogliamo fare? Vogliamo consigliarvi dei prodotti all'interno dello store più grande d'Italia dei prodotti riguardanti la musica. Ora, eh, sul nostro sito del canale YouTube eh, Basi Musicali eh, molte volte ricevo eh, da parte vostra eh, dei consigli, delle richieste di consigli su quale strumento utilizzare, quale comprare, quale eh, sia meglio a seconda di, delle varie esigenze. E allora è, mi è venuto in mente di fare una piccola collaborazione con Amazon, con il programma Affiliazione, eh, dove eh, mettendo sul nostro sito queste, questi link eh, potete avere forse qualche piccolo sconto, dipende dal tipo di prodotto. Ora non so bene, io ho testato e qualche sconto ce l'ho avuto, eh, circa 1, 2, 3, 4 euro. Mh, penso che più avanti avremo qualcosa di più però intanto iniziamo e cerchiamo di dare eh, una mano a voi iscritti eh, così eh, senza che eh, a, a ogni persona cerco di rispondere avete un modo per trovare già la risposta un esempio molte persone mi scrivono sul commento eh, voglio iniziare a suonare la tastiera con quale tastiera eh, mi consigli di iniziare su questo sito, come vedete, qui sulla sinistra trovate ehm, una Yamaha PSR-F51 da 90 euro. che per iniziare è adatta, è perfetta. Quindi voi andate qui, cliccate sul link acquista ora e vi indirizzerà direttamente su Amazon. Il sito eh, è originale, come vedete pure qui, sul sito www.amazon.it potete accedere tramite il vostro profilo tranquillamente e, e potrete trovare all'interno ehm, il prodotto che vi ho consigliato io spero che questo eh, modo possa eh, aiutarvi ad avere una risposta veloce e immediata e di sicuro sarà molto soddisfacente per le vostre eh, richieste con questo il video è finito se volete andate a visitare questo link qui basi-musicali.blogspot.com basi consigli di Amazon E se volete scrivetemi qua sotto anche i vari temi eh, non so chitarra, eh, strumenti per l'home recording, mixer qualsiasi cosa prendo spunto dalle vostre idee Con questo il video è finito Se volete iscrivetevi al canale YouTube e Facebook di Basi Musicali Seguiteci anche sul sito wwwbasi Restate sempre in contatto con noi. Ciao!